ogni tanto di avere quella voglia matta di dolce, ma non vuoi mangiare schifezze? Resta qui che ti racconto cosa faccio io quando succede a me. Prendo una tazza di arachidi e frullo. Per 5 minuti in modo che diventi un burro che diventi cremoso se li lasci frullando meno tempo eh, può darsi che rimangano dei pezzettini quindi a te la scelta Ci sono voluti, ci sono voluti, foram necessari anche meno di 5 minuti. A me i pezzettini non dispiacciono. In italiano, quando a gente fala non dispiace qualcosa, significa che a gente non liga, che non si importa. Inclusive, può até significare che gosta. Non, di, non mi dispiace mangiare i pezzettini. Cioè, mi piace mangiare i pezzettini questi sono gli arachidi arachidi il nostro famoso amendoim, pros mais più intimi è mais gostoso falar amendoim, né? qua è diventato un burro di arachidi e adesso guardate cosa faccio ho appena messo tutto dentro un contenitore il contenitore è, un, è, un, è una vasilha, è un nome ben generico un lugar onde você guarda coisas un con che contiene né? contiene delle cose è un um contenitore prendo una tazzina una tazzina di caffè sì perché non bisogna esagerare in questi casi no? e ci metto un cucchiaio di cacao amaro e un cucchiaino di miele questo miele è abbastanza scuro perché è un miele di castagno. Quindi qui dentro abbiamo miele e cacao amaro. Mischio, mischio finché non si forma una crema. Adesso che è diventata una pappetta, miele e cacao amaro, ci metto un cucchiaio di arachidi, di burro di arachidi. Mischio, mischio, mischio finché non diventi... Tutta una cremosità e questo soddisfa completamente la mia voglia di dolci e non sapete l'energia che ci dà Vende il miele gli arachidi sono famosi no, per quante energie ci, <ride> ci dà per me è come il nostro brigadero però più salutare il nostro brigadiere, il brigadiere brasiliano. E poi mangio. Troppo buono. La rimanenza la conservo in luogo asciutto e dura qualche giorno.